Sicuramente sulla centralità dell'importanza del lavoro noi siamo d'accordo, però c'è da dire appunto che anche la politica, tutte le compagini devono prendere coscienza che bisogna avere dei provvedimenti concreti per far fronte alla crisi occupazionale alla quale noi assistiamo in questo momento. Uno di questi provvedimenti che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti con tutte le sue forze è quello del reddito di cittadinanza, che non è una misura assistenziale, come molti, Erroneamente dicono, ma è invece una misura di riqualificazione delle persone, di formazione, è una misura che garantisce a tutti la dignità e la possibilità di poter trovare un posto di lavoro. Non è fare facile assistenzialismo, è creare un meccanismo che è riconosciuto in tutti i paesi europei come il giusto contrappeso alla flessibilità, e pensate che in questo momento solamente l'Italia e la Grecia si macchiano della vergogna di non avere un, un, appunto, un meccanismo di protezione sociale di questo tipo. Questa è una delle nostre azioni e anche sul costo del lavoro stiamo battagliando fortemente per la riduzione dell'IRAP, una tassa assolutamente iniqua e antieconomica che ha piegato e distrutto la volontà anche delle nostre imprese di poter fare assunzioni su queste battaglie il Movimento 5 Stelle c'è, convintamente. Passiamo alla scaletta principale, come vi dicevo appunto ci sarà questa prima parte sulle nozioni generali sui fondi europei e lascio con estremo piacere la parola alla dottoressa Calì che ci com che comincerà questa presentazione per spiegarci quali sono le differenze fondamentali nell'inquadramento la distinzione tra fondi diretti e indiretti le caratteristiche e le finalità delle differenti tipologie di fondi grazie mi sentite? salve a tutti allora dunque mi presento Adriana vorrei che mi chiamasse Adriana e che mm, non sarò qui insieme a Giorgia a fare una lezione, ma a darvi tanti input, quindi cercheremo di, di darvi molte delle informazioni con una leggerezza, ma non, questo non significa con superficialità. E, certo non risolveremo i problemi che ci sono in Italia, però ci sono sicuramente delle, delle risorse che ancora dobbiamo scoprire, sicuramente sono risorse che non vanno a per un utilizzo che risolve il problema locale però possiamo fare molto anche per l'occupazione o meglio andarci a informare come posso eh, quali sono le opportunità, ci sono mi devo, mi de, mi devo organizzare adesso Gior, passo la parola a Giorgio molto velocemente per farvi capire dove andare a guardare queste opportunità vi perderete, però non, non demordete, vi assicuro, perché scontiamo almeno 30 anni di disinformazione e ho detto una cosa sbagliando per difetto, quindi è un'informazione ter terribile, terribile. E non so se questa cosa è, vo è voluta o meno, e sono stata qualche giorno fa a Bruxelles hanno proiettato i dati dell'eurobarometro e noi siamo un paese che abbiamo deciso che di Europa non bisogna occuparsi, questo è gravissimo, vi assicuro è gravissimo, perché i soldi ce li hanno gli altri. Ok, passo la parola a Giorgia che vi conduce un po' dantescamente in questi gironi. <ride> a tutti, allora iniziamo. Prima di addentrarci e vedere quali sono le varie tipologie di finanziamenti che l'Unione Europea ci mette a disposizione, facciamo un piccolo passo indietro perché dobbiamo capire che cos'è la strategia Europa 2020, perché da qui parte tutto. Cos'è la strategia Europa 2020? È una strategia decennale lanciata dalla Commissione Europea intorno al marzo del 2012 per superare sia questo momento di crisi economica, che è ovviamente continua ad affliggere molti paesi europei, che per colmare la lacuna del modello europeo di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, che sia sempre più intelligente, sostenibile e solidale. La strategia Europa 2020 si basa su tre priorità fondamentali. La prima qual è? La crescita intelligente, ossia per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Poi c'è la crescita sostenibile per promuovere un'economia sempre più efficiente sotto il profilo però delle risorse, inoltre sempre più verde e competitiva. Poi c'è l'ultima priorità, la crescita inclusiva per una promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che ovviamente favorisca la coesione sia sociale che territoriale. Non voglio interrompere Giorgia, ma... Eh, e questa non è una lezione lo ripeto ma tutte le risorse che hanno messo dei fondi europei a disposizione dei cittadini e delle regioni si inquadrano su questi tre filoni mi spiego meglio se io ho un progetto ho un'idea imprenditoriale se non c'entra queste priorità io non ho possibilità o meglio le ho sul locale è obiettivo, è pertinenza del locale. I fondi europei devono essere, devono, sono, sono utilizzati per questo, perché a monte c'è una politica di coesione, questo è fondamentale quello che abbiamo, cioè che, che cosa significa coesione? L'interesse dell'Unione Europea è portare tutti i paesi membri allo stesso livello, quindi concretamente non posso chiedere i soldi all'Unione Europea per aprire faccio l'esempio banale la gelateria no posso chiedere i soldi all'Unione Europea se faccio un partenariato faccio un esempio diciamo qualitativamente grande mi accordo con quattro paesi membri metto insieme enti locali e imprenditori per un progetto di turismo che valorizza un circuito questo è un progetto europeo Okay. Ecco perché Giorgia ha menzionato le tre priorità, perché queste sono le priorità che troveremo 2014-2020 anche nei fondi strutturali, che, che ci interessano, interessano il Lazio. Quindi se io devo scrivere un progetto, voglio partecipare a un bando del Lazio, dentro mio, la mia proposta ci cioè deve essere quello che la crescita è inclusiva, che la crescita è innovativa quindi sono coerente con gli obiettivi 2014-2020, questi accordi sono stati concordati, appunto, eh, meglio patteggiati da politici nelle ne, ne tavole ne, di, di, di ufficiali tra paesi membri, quindi c'è un accordo e noi, questo è, i soldi sono lì, su, quelle, su quegli argomenti, chiedo scusa a Giorgia però questo era, no, non è la nostra volontà di essere professoresse, non è questo, è col, o lo capiamo che i soldi stanno su questo oppure non c'è speranza, c'è speranza localmente ma siamo con, con le penze come si dice, scusate il termine un po' locale. grazie andiamo. Allora, no, no, sui, anzi, interrompi quando vuoi. La strategia quindi si impernia su cinque ambiziosi obiettivi in materia di, co di cosa? Di occupazione, ovviamente, di innovazione, di istruzione, di integrazione sociale, di clima ed energia da raggiungere entro il 2020. Perché la strategia Europa 2020 dia effettivamente i suoi frutti, è necessario che, i due livelli, cioè quello europeo e quello nazionale, devono collaborare insieme, è essenziale. Ecco perché ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. La strategia Europa 2020, ossia, cioè, ah, sì, sì. Okay, L'Unione allora, Europea, Europea grazie, eh, si è eh, diciamo posta cinque obiettivi okay, da raggiungere entro il 2020, quali sono questi obiettivi? Nel settore dell'occupazione, ossia bisogna raggiungere un innalzamento minimo al 70% del tasso di occupazione per le persone di età compresa più o meno tra i 20 e i 65 anni, portare al 3% del PIL dell'Unione Europea gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico Raggiungere i famosi target 20, 20 20 in tema di cambiamenti climatici ed energia, ossia ridurre del 20% delle emissioni di gas a serra, il 20% del fabbisogno energetico deve provenire ovviamente da fonti rinnovabili e l'aumento del 20% dell'efficienza energetica per il settore dell'istruzione, il tasso di abbandono scolastico è importante, deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% delle persone con età compresa dai 30 ai 35 anni devono avere un'istruzione universitaria. E in ultimo, ma non meno importante, almeno 20 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di estrema povertà e di emarginazione sociale. Quindi gli obiettivi... Tutti questi obiettivi sono connessi tra di loro, gli stati membri devono adottare la strategia Europa 2020 alla propria situazione specifica, traducendoli ovviamente in cose, in obiettivi e percorsi a livello nazionale. Anche l'Italia ovviamente si è data degli obiettivi. Cinque obiettivi quali sono? Simili ovviamente a quelli europei. Quali sono? Per l'occupazione il 67-69% della popolazione tra i 20 e i 65 anni deve essere occupata. Il 26 più o meno 27 o anche 28% della popolazione con età compresa tra i 30 e i 35 anni deve avere ovviamente completato un'istruzione universitaria o almeno simile. Circa 2 milioni di poveri in meno. E il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 15%. Per quanto riguarda ricerca e sviluppo, l'1,5-6% in realtà del PIL deve essere investito, è importanti ricerca e sviluppo tecnologica. L'efficienza energetica deve aumentare del quasi 14% e il 17% del consumo energetico deve provenire da energie rinnovabili. E in ultimo la riduzione del gas del 13% ed effetto serra. Per stimolare la crescita e l'occupazione l'Europa ha individuato cosa? Sette iniziative prioritarie, chiamate anche sette iniziative faro, che tracciano un quadro entro il quale l'Unione Europea e i governi, sia nazionali che locali, sostengono mh, i loro sforzi per realizzare le priorità che abbiamo visto prima della strategia Europa 2020. Quali sono queste sette iniziative faro? In primis l'unione dell'innovazione per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione tecnologica. The On-Move, ossia per migliorare i sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso ovviamente dei giovani al mercato del lavoro. Agenda europea del digitale, cioè mira ad accelerare la diffusione e l'utilizzo di internet ad alta velocità e a creare un mercato unico del digitale europeo. Poi vi è l'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per favorire la crescita economica nel rispetto dell'ambiente. Una politica industriale per l'era della globalizzazione, ossia per migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le piccole e medie imprese e per migliorare ovviamente la competitività delle nostre, soprattutto, imprese. Inoltre vi è l'agenda per nuove competenze, nuovi posti di lavoro, per modernizzare i mercati occupazionali e la, eh, la, la, la piattaforma europea contro la povertà per garantire coesione sociale a tutti quanti sia che ovviamente territoriali, e distribuire equamente i benefici della crescita questa è la pagina ufficiale della Commissione europea in italiano, semplicissima dove effettivamente potete trovare tutte queste iniziative faro e anche diciamo, sulla sinistra potete vedere le priorità e gli obiettivi molto, è fatto molto diciamo, semplice ed è diciamo, consultabile tranquillamente Bene, arriviamo adesso all'Unione Europea, quindi per raggiungere diciamo, questi eh, obiettivi strategici si avvale di tre strumenti principali, Io, scusate, eh, forse la il primo qual è? Finanziamento a gestione diretta, i cosiddetti fondi strutturali di investimenti europei, finanziamento a gestione indiretta, chiamati anche programmi tematici o comunitari. Tra i finanziamenti a gestione indiretta troviamo anche gli strumenti finanziari per l'assistenza esterna, che sono quei strumenti che l'Unione Europea utilizza per aiutare ovviamente i paesi del vicinato, i paesi terzi e quelli in via di sviluppo. Allora, i programmi comunitari mi dispiace che si veda un po' così, scusate la, la delle slide. Allora, i programmi comunitari, i, i, le risorse dei programmi comunitari sono erogate e gestite direttamente e centralmente dalle varie direzioni generali della Commissione europea. Cosa vuol dire direttamente? Cioè il trasferimento dei fondi avviene senza passaggi, cioè dalla Commissione europea direttamente o dall'organismo che ovviamente la rappresenta, direttamente beneficiari. E cosa vuol dire invece centralmente? Cioè le procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit sono gestite dalla Commissione europea, dalle varie direzioni generali ovviamente o dall'organismo che lo rappresenta mentre i fondi strutturali sono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione Europea, il cui scopo qual è? È quello di rafforzare, come ha detto la dottoressa Calì, la coesione economica, sociale e territoriale, riducendo il divario che esiste ovviamente tra le varie regioni, tra quelle più avanzate e quelle meno avanzate. Queste risorse sono rappresentate principalmente dai fondi strutturali di investimenti europei e dal fondo coesione. I fondi strutturali non sono assegnati direttamente a progetti della Commissione europea, la loro gestione infatti è di competenza degli stati e delle regioni. Questo, questa è una mappa generale per far capire quali sono gli strumenti e le modalità. Quindi abbiamo la gestione diretta, sono due gruppi finanziamenti diretti che successivamente vedremo quali sono, ce ne sono tantissimi in vari settori, e l'assistenza esterna, come abbiamo detto che sono diciamo, fondi che l'Unione Europea utilizza per aiutare i paesi in via di sviluppo. Poi ci sono eh, appunto, i fondi strutturali, cioè la gestione indiretta. E quali sono? Il FES, il Fondo Europeo. Ehm, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FSE, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di Coesione, di cui l'Italia non è beneficiario e poi ne esistono anche altri due che si aggiungono a questi qua, che sono uno per quanto riguarda l'agricoltura e lo sviluppo rurale e un altro per quanto riguarda, eh, un altro per quanto riguarda il, gli affari marittimi e la pesca. Allora, I programmi comunitari e la gestione diretta, come abbiamo detto, sono sovvenzioni di natura non commerciale, cioè che devono essere sempre integrate da risorse proprie dei beneficiari. È dunque uno strumento attraverso cui l'Unione Europea finanzia l'esecuzione di una serie di azioni per realizzare ovviamente gli obiettivi che si è prefissata nelle varie materie che abbiamo visto precedentemente. Per poter dare attuazione ai programmi ed erogare questi finanziamenti, le varie direzioni generali della Commissione europea lanciano periodicamente dei banchi che si manifestano sotto forma di cosa? inviti a presentare proposte, ossia delle sovvenzioni, e attraverso delle gare di appalto le sovvenzioni vengono assegnate al beneficiario attraverso il cofinanziamento di progetti specifici selezionati tramite inviti a presentare proposte voi lo troverete sempre come call for proposal, ma è la stessa cosa la sovvenzione che cos'è o grant è un contributo finanziario accordato a titolo di libertà che la commissione concede al beneficiario stesso a copertura parziale ovviamente dei costi progettori, cosa vuol dire? che la percentuale di cofinanziamento varia, può variare dal 50% all'80%, in alcuni casi possono raggiungere anche il 100%, ma in rarissimi casi, soprattutto in progetti quelli diciamo di ricerca e sviluppo tecnologico per, le, per i bandi, soprattutto per le ricerche contro le malattie rare, contro il cancro e così via. Il cofinanziamento deve quindi essere integrato da risorse proprie del beneficiario, questo è molto importante perché certe volte mi chiedono, ah beh ma io non lo sapevo che effettivamente c'è cofinanziamento, quindi non, lo so, non, non posso effettivamente sostenere queste spese. Ci sono come vedremo poi successivamente le scamotage per effettivamente andare avanti sotto questo punto di vista. Le call for proposal quindi non sono altro che delle richieste da parte della comunità europea, cioè quindi noi a presentare e quindi a sottoporre alla stessa dell'attenzione i nostri progetti. Le call prevedono una finestra temporale molto importante con una scadenza chiamata deadline entro la quale bisogna per forza inviare tutta la documentazione necessaria affinché il nostro progetto sia almeno leggibile da parte diciamo, della, ovviamente dell'ispettore. Questo è molto importante, io lo dico perché lo sottolineo spesso perché purtroppo ci sono stati anche dei progetti molto ma molto interessanti italiani che purtroppo non sono stati proprio neanche sfogliati, aperti, perché sono arrivati un'ora dopo della scadenza prevista dal bando. Parecchi sono stati effettivamente scartati e questo è un peccato. Questo è un esempio di eh, bando che effettivamente potete trovare. Questo in questo caso è eh, nel programma Razor 2020, cioè di uno studio. Programma gestione diretta eh, per la ricerca e sviluppo tecnologico. Dovete sempre il nome della call. Come vedete, ci sono ovviamente le scadenze da rispettare eh, assolutamente, i topic, ossia gli argomenti che effettivamente eh, riguardano questa call ai quali il vostro progetto deve obbligatoriamente rispondere. Allora, poi vi sono i contatti pubblici vengono assegnati attraverso delle gare di appalti, le famose gare di appalti, chiamate anche col tender, per l'erogazione di che cosa? Di beni, di servizi, anche di esecuzione dei lavori. E, e per garantire tutto ciò per, per fare che cosa? cioè per garantire lo svolgimento ovviamente delle operazioni, delle istituzioni, dei programmi europei a differenza però delle sovvenzioni attraverso gli appalti si finanziano ovviamente anche infrastrutture e il beneficiario segue attività ovviamente eh, commerciale e a fine di lucro allora interrompo un attimo perché già siete stanchi, me lo sento <ride> già non ne potete più i contratti pubblici cioè le gare d'appalto noi le snobbiamo le snobbiamo perché sono in inglese L'esempio che mi, mi viene da piangere, che riporto ogni volta, lo sapete chi ha vinto l'appalto della pasta per cinque anni? Indovinate? Non noi, gli spagnoli, cioè cinque anni di fornitura di pasta, perché noi non sappiamo l'inglese, Vi immaginate l'olio, Vi immaginate, questo per i prodotti alimentari, ma ci sono delle tipo fornitura di lampadine, fornitura di salviette, come si dicono, le tovagliette perché ci sono cioè, l'Unione Europea mette a bando tutto tutto e noi non siamo capaci di entrare a leggere cosa vuole, ci dobbiamo anche registrare, ma è facile perché se ho una partita IVA e un'impresa io mi registro riceverò delle news eh, in modo che mi avvertono di questi bandi eh, e sono bandi, gare d'appalto per forniture, per servizi non partecipare significa um, perdere delle occasioni e lo abbiamo già riscontrato in diversi purtroppo dolorosamente perché quello della pasta è per noi un dolore cioè, siamo unici al mondo su queste cose no, ragione, cioè, la Nato che adesso ha aperto dei grandi uffici a Bruxelles nuovi e farà quasi 600 milioni di euro di appalti e ovviamente verranno poi dopo assegnati tramite un portale molto simile a quello che utilizza poi la Commissione Europea, quindi è un'occasione un che, che va sfruttata e bisogna registrarsi come imprese perché così ci arrivano le informazioni, è una notizia che poi diamo anche ai nostri eventi sui territori. Sempre su. Questo, questo raramente, si noi, raramente si racconta e noi perdiamo delle occasioni, quindi è già diverso da un progetto non devo cercare il partenariato io sono già un'impresa, io ce l'ho <ride> le cose da fornire i prodotti da fornire okay. e quindi ovviamente con Fortena, il comfort ha un fine commerciale il criterio è come legare d'appalto quindi vince la qualità della proposta ovviamente con l'offerta economicamente più vantaggiosa già, ovviamente il finanziamento al 100% quindi questo sicuramente dove trovare Ecco le sovvenzioni legate di appalto. La sovvenzione, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C. Questo vi ho lasciato anche il link o nei siti delle varie direzioni generali della Commissione Europea. Per quanto riguarda invece le gare d'appalto, dove trovarle? Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie S, cioè supplemento, disponibile anche attraverso la banca dati TED che successivamente vedremo e vi ho lasciato anche il link in questo caso. Adesso Velocemente, così poi lascio la parola anche agli altri relatori, eh, volevo farvi diciamo, una carrellata veloce delle principali fonti europee di aggiornamento, cioè dove vedere quotidianamente informazioni specifiche su varie tematiche, ad esempio Eurolex, che è un sito web ufficiale dell'Unione Europea che offre ovviamente la consultazione online gratuita a tutti i testi di legge dell'Unione Europea ed inoltre pubblica la cartetta ufficiale. Rapid, che è un sito web su cioè comunicati stampa al servizio della, comunicazione, della DG eh, Comunicazione, Niforeggio, che è un sito web dedicato alle informazioni sulla politica di coesione a cura della DG politica regionale e ovviamente i siti delle varie direzioni generali della Commissione Europea. Questo è... Questa è EULEX come vedete, questa è la banca TED che è importante, questa qua, dove qui potete trovare tutti gli appalti pubblici europei. È in italiano, semplicissimo, si può effettivamente appunto consultare e vedere anche quotidianamente quali sono ovviamente i confrontenders. Questa è un'altra pagina velocemente dell'Unione Europea dove ci sono vari tutti i finanziamenti dell'Unione Europea, le sovvenzioni, gli appalti e così via. Questa anche questa è la politica regionale in foreggio, così la vedete direttamente, e poi velocemente parlo diciamo, di eh, chi chiedere, come ha detto ovviamente prima diciamo, anche Adriana, chi chiede sui finanziamenti dell'Unione Europea, ci sono varie reti, i primi centri di informazione e dei cittadini, c'è cioè lo Europe Direct, che sono collocati e sono dislocati su tutto il territorio eh, regionale, inoltre ci sono gli European Info Center in Italia, che forniscono informazioni alle imprese sino alla fornitura di servizi e di assistenza. Poi ci sono gli Eurodesk, ossia diciamo, aiutano e eh, danno delle informazioni sulle varie opportunità offerte dall'Unione Europea ai, ai giovani, nel settore della cultura, della formazione, del lavoro e della mobilità giovanile. Poi ci sono gli eh, Enterprise Euro Network, gestita dalla Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea, che aiuta le piccole e medie imprese a cogliere le opportunità e i vantaggi del mercato europeo vado velocemente avanti, EURES che eh, diciamo, aiuta gli enti locali e territoriali impegnati nelle problematiche dell'occupazione, poi c'è SOLVIT che vabbè, risolve i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni eh, pubbliche e velocemente anche EUROPASS che è opera per migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze nell'ambito della mobilità formativa e professionale in Europa. Vado avanti, io vi ringrazio. Let's it all.